Ho deciso di iniziare questo vlog qui super in modo sporadico perché mi manca mi mancate e io dopo un po' che non vloggo, e da tantissimo che non vloggo, sento che mi manca qualcosa e non sto bene con me stessa, cioè sono lì che comincio a provare rabbia, è vero e perché so, eh, tipo una, so che è una cosa che dovrei fare, che voglio fare, ma che eh, non, non faccio. Quindi è come qua che inizio questo video, con un bel po' di novità, tra cui, novità delle novità, è che abbiamo preso il loft. Praticamente dopo il video che ho pubblicato, dove vi dicevo che avevamo visto questo loft e ci eravamo innamorati, e quindi avevamo deciso di cambiare vita, dopo due giorni siamo tornati con la Vale, la mia socia, e eh, anche lei se ne è innamorata e quindi abbiamo deciso di prenderlo. Oggi siamo venuti a vedere il loft che ha conquistato il mio cuore la settimana scorsa e abbiamo, oh! <ride> abbiamo dato il deposito è nostro, è nostra. Abbiamo un Sarà nostro dal primo di giugno perché in questo momento stiamo facendo dei lavori per darcelo nelle condizioni migliori possibili e ehm, diciamo che siamo felicissimi di questa cosa solo che siamo un attimo in apprensione perché mh, noi qui abbiamo eh, l'obbligo di andare via a settembre perché avevamo la disdetta da dare sei mesi prima e scade a settembre quindi dobbiamo trovare qualcuno che subentri o così che insomma noi non dobbiamo pagare doppio affitto <ride> quindi sì, sono un pochino, un pochino in pressione. <ride> ovviamente però siamo super gasati, siamo super gasati per il loft non... che si chiamerà Lab e adesso cioè, devo trovare un momento con la Vale Altrimenti lo farò da sola il video dove vi racconto e vi spiego tutto del nostro progetto, la vision e la mission della nostra azienda. E um, siamo super casati, siamo super casati perché dobbiamo tutto arredarlo. Adesso vi sto mettendo qualche clip del loft ed è bellissimo, super luminoso. Un po' caldo perché, vabbè, noi qui siamo abituati alla doppia esposizione molto ventilato e lì non lo è. Però insomma sopravviveremo, spero. Lo so, lo scopriremo e eh, contiamo di entrarci eh, con calma a giugno e poi definitivamente dal primo di luglio se riuscissimo a trovare se, se subentra qualcuno qui se no, eh, notate che è una cosa che mi dà un po' ansia però va bene, andiamo avanti eh, niente, ho, volevo iniziare questo vlog oggi perché ho un sacco di cose da dirvi un sacco di cose su cui aggiornarvi e eh, continuo a rimandare a dire, ah oh, lo devo dire in un video lo devo dire in un video poi non inizio mai e alla fine si accumulano le cose e niente Oggi è mercoledì, mh, questa mattina sono stata in palestra, ho fatto un po' di upper, ma una cosa molto leggera perché eh, questa sera ho danza. E, eh, danza che stì, sta andando bene, non mi sono particolarmente appassionata, lo ammetto. Eh, pensavo di innamorarmi profondamente, invece no. Eh, mi diverto, è un'oretta divertente, però niente di trascendentale. Ehm e neanche niente di troppo faticoso, vado perché sono con Cassandra, mia amica, e quindi ci divertiamo un'oretta e ci vediamo almeno una volta alla settimana, è una, una scusa per vederci essenzialmente, però domani deve, dovrebbe essere una bellissima giornata. Ho una visita medica, ho uno shooting per lavoro, un progetto bellissimo, domani vi racconterò. E poi, e poi niente, poi pomeriggio ho col e sono a casa a lavorare. Ma la mattina è bella, quindi eh, vi porto con me anche perché ehm, voglio mostrarvi un pochino, un paio di ricette che mi sono studiata in questo periodo e ne voglio approfittare per farvele vedere in questo vlog. A partire dalla colazione, colazione estiva perché ora basta crepe, basta accendere il fornello la mattina anche perché eh, in, nella nuova casa, nel nuovo loft se entriamo già a giugno eh, la cucina non c'è quindi mi devo <ride> abituare e mi devo inventare eh, delle ricette senza, che non prevedono l'utilizzo del fornello <ride> prenderemo una piastra, lo so già, sicuro questa carneficina È il risultato Della ricetta finalmente riuscita Per questo mese Per Ambrosie E cioè, ho dovuto fare tutto rapido cioè, Queste sono le condizioni in cui devo lavorare Non vedo l'ora Di avere il loft E fra parentesi Instagram versus realtà Questa ora La metto un attimo in frigo Poi, poi ci faccio un saltino dentro Dovete sapere che Um, è la quarta ricetta che faccio nel giro di due giorni perché le altre non mi convincevano non ero assolutamente convinta e io non posso niente a meno che non sia sicura al 100% prova numero 1 no, la numero 1 è andata era una sorta di cheesecake con la base biscotto ma non era assolutamente venuta perché era di farsi consistenza e non veniva prova numero 2 a bicchiere poi abbiamo prova numero 3 un uh, overnight uh, granola invece che oats e poi abbiamo la prova numero 4 finalmente strawberry ice cream che è fatto semplicemente frullando le fragole congelate con un goccino di latte frulli frulli frulli e davvero c'è su Instagram sembra che frulli per un secondo, ma non è così, devi frullare per almeno 10 minuti, stando attenta a non surriscaldare perché sennò si scioglie tutto, andando a pulsazioni e poi muovendo perché magari si inceppa la fragola dentro o la banana, si fa anche con la banana tipo Nana Ice Cream dentro le lame, quindi bisogna stare lì 10 minuti veramente a curarlo e eh, viene una consistenza super thick super eh, spessa e cremosa si scioglie subito, soprattutto qua in casa che anzi ah, è maggio ma fa caldissimo e poi top con eh, granola alle fragole di eh, Ambrosia, super consigliata perché è eh, fatta con ingredienti 100% naturali insomma se conoscete Ambrosia sapete il loro eh, mantra adesso posso mettermi l'anima in pace perché sono due giorni che Ero nervosissima perché se non mi vengono le ricette io vado fuori di testa. E in realtà un tempo andavo veramente fuori di testa, cioè quando non mi venivano le cose mi punivo molto, sarò sincera. Mi ricordo che quando non, facevo le, non mi veniva qualcosa... Uh, non la prendevo sotto gamba ora, ora mi impunto però non mi arrabbio con me stessa cioè ok non è venuta poi sono tutte ricette buone ma magari non sono ricette belle ecco e quindi io vi voglio anche dare qualcosa di carino anche se sappiamo che Instagram versus realtà di come si mangia eh. <ride> basta ora mi metto a editare questa e, e poi cena e poi danza perché io ceno prima di andare a danza visto che comunque è movimento tipo Niente di che è come fare una passeggiata dopo cena. Buongiorno, questa mattina sveglia presto. Non voluta, ma <ride> praticamente, se io ho degli impegni di uscire di casa presto, mi viene l'ansietta. Quindi, io verso le sei e mezza incomincio a svegliarmi e a dire: Sai, Susilia, esci. <ride> e quindi, mi sono fatta la doccia e adesso colazione: colazione con la novità delle de Insomma. La colazione estiva perché ora è troppo caldo per accendere i fornelli la mattina anche se udite udite io anche d'estate continuo a farmi il tè caldo la mattina quindi in realtà il fornello lo accendo comunque però colazione con tu, tu, tu, tu oggi non è molto carino perché avevo eh, il bicchiere occupato ieri overnight oats Praticamente è la cosa più semplice che si possa fare, si mette in una ciotola, cioè nella ciotola in cui mangerai, quindi non sporchi neanche nulla, cereali, semi di chia, yogurt e latte, si mescola tutto, io aggiungo anche la frutta perché la metto in mezzo, che sia fresca o disidratata, qui in questo caso oggi ho aggiunto i lamponi, disidratati e poi si mette in frigo durante la notte questo si addensa soprattutto grazie ai semi di chia crea una sorta di pudding non saprei come dire overnight oats quindi una consistenza bella densa come amo io e la mattina è pronto io la mattina ho visto questo trend insomma su tiktok che si fa sciogliere il cioccolato si fa una specie di cialdina e quella l'ho fatto l'altro giorno. Oggi purtroppo ho finito il cioccolato, quindi non lo posso fare. Eh, ma ci metto sopra della granella di cioccolato. Comunque ci si può mettere della granella di nocciole, mandorle, eccetera. Per aggiungere la parte croccante. È veramente, veramente delizioso. Un pochino diverso rispetto alla mia yogurt bowl. Perché è, è secondo me è più buono, ragazzi. Lo so, lo so, lo so. Sorry. Ma secondo me il fatto di lasciarlo una notte insieme alla frutta anche. Um, crea questa pappetta veramente molto molto gustosa, perché i gusti si rad raddensano. Da qualche mese ormai ho fatta mia la pratica di svegliarmi e non accendere tutti i miei device, computer, telefono, tv, ma iniziare la mia giornata nel silenzio, avvolta nei miei pensieri. Un, voglio fare un video al riguardo perché ci sono alcune considerazioni che voglio fare, però ho notato che mi aiuta tantissimo a pensare, a sviluppare un mio pensiero e mi aiuta veramente a essere più creativa, avere tante idee invece che svegliarmi e bloccarmi subito mettendomi uno scarmo davanti. Quindi solitamente mi, mi alzo, faccio, preparo la colazione eccetera, faccio colazione in silenzio a volte nei miei pensieri finché non arrivo al caffè, che tra parentesi io avevo detto che mi ero appassionata al Nescafè perché mi piace il caffè americano, la svolta. Siccome comunque il Nescafè è questo setto <ride> e, e poi vi faccio vedere cosa ha fatto Jimmy. Um, allora, ho optato per questa soluzione che è decisamente più intelligente e anche eco-friendly, direi. Bella tazza di mocha. Questa è una da tre, quindi faccio a metà con Jimmy. Più o meno metà. Più o meno. E l'allungo con acqua. Voilà, la pozione polisucca è pronta e questa è una cosa che veramente adoro eh, sorseggiare il caffè caldo mentre inizio ad avviare la mia giornata perché adesso durante il caffè <ride> um, inizio a eh, magari aprire l'agenda oppure a volte non mi capita spesso eh, ora meno frequente perché eh, ho tanti pensieri lavori, impegni eccetera però mi piace anche mettermi a scrivere e aiuta tantissimo, anzi scrivete, cioè buttate giù ogni fuori, ogni pensiero, cioè aiuta tantissimo comunque o scrivo oppure inizio a aprire l'agenda, vedere cosa devo fare, avviare i miei impegni magari mi metto a iniziare un po' a lavorare e poi insomma effetto domino, vado più nel vivo di tutto però ecco una cosa che amo veramente è iniziare piano, poi ovviamente non può succedere ogni giorno perché ci sono giorni in cui bisogna iniziare a bomba veloce perché si hanno impegni, però insomma se posso ci provo ok in realtà non sono stata per nulla al computer perché devo andare, ho una visita medica, una visita senologica molto importante, prevenzione e cosa che io non ho mai fatto in 28 anni, infatti questa è la mia seconda di controllo fatele, fatele, fatele, fatele molto importante comunque eh, siccome poi andrò subito a un'altra cosa che dopo vi spiego vi faccio vedere vediamo se posso farvi vedere il backstage perché è veramente bellina e tornerò a pranzo all'ultimo penso anche tardi voglio prepararmi un, una sorta di pancake eh, salato così che quando torno a casa è già tutto pronto non ne posso più di questa cucina allora taglio la verdura tutta a pezzettini, io uso le zucchine ma voi potete ovviamente usare ciò che volete, potrei usare la grattugia per fare zucchina grattugiata ma non la trovo e non mi so bene dove possa essere quindi vado a coltello faccio prima un po' di sale anzi questo macina sale è geniale c'è anche quello del pepe ma no, per ora abbiamo ancora quello in polvere un po' di spezie ecco, mi ero dimenticato di premere rack quindi ho aggiunto la farina qui ho io io solo il bume perché non abbiamo uova siamo in modalità svuota frigo eh, ma consiglio di mettere anche un uovo per renderlo più corposo e ora nel pentolino più famoso d'Italia sempre lui ragazzi il mio pentolino di Giga Pancake Mi e lascio cuocere circa 10 minuti per lato però in realtà me ne rendo conto quando vedo che è cotto sia ai lati e quindi si muove perché questo è antiaderente e anche sopra è abbastanza rappreso insomma non è liquido lì significa che è da girare E direi anche pronto. Anzi era palese che mi venisse una schifezza il giorno che filmo, comunque sempre ogni volta che filmo un giga pancake mi si distrugge. Vabbè, uh, prep di pranzo Epic fail più o meno, comunque i adesso sono pronta a scappare. Visita fatta molto rapida, ho fatto una ecografia mammaria. Ehm, um, ho iniziato a fare prevenzione troppo tardi perché eh, troppo tardi anche e soprattutto perché mia mamma ha avuto un tumore al seno, eh, non indifferente, e quindi c'è la dottoressa quando gliel'ha detto mi fa mm. poi gli ho spiegato tutta la situazione, e mi fa e tu ora lo fai? Questo a 28 anni decidi di fare prevenzione e fare la tua prima visita io. Okay? Comunque, eh vabbè, è andata tutto bene, non c'è niente, quindi sono contenta. Ma poi soprattutto eh, per stare in, ehm, in fila, in coda in attesa, ho detto, mi porto il libro così leggo invece che stare al telefono. Ovviamente il libro lo lascio nello scooter. Questo è il libro che sto leggendo ora, i Seven Husbands of Evelyn Hugo. Leggo in inglese perché da quando ho acquistato i libri a Manchester li ho divorati entrambi adesso leggo solo in inglese bellissimo anche questo mi sta piacendo un sacco sono in direzione Milano Sud perché devo fare una cosa molto molto carina e mi sono portata tre oggetti di cui uno è questo cioè io vado in giro con un barattolo un barattolo con una foto figlia di Jimmy e di Luna e poi vi faccio, vedere, vi faccio vedere perché sono in giro con un baratto. Sono arrivata in anticipo E mi sono invitata A un a coffee date Io, me e il libro Del caffè Cosa che non ho mai fatto sinceramente, solitamente se ero tipo in anticipo, non so, mi mettevo magari in un angolo col telefono eccetera. Invece oggi voglio approfittarne e dedicarmi qualche minuto così, cosa che solitamente io faccio magari allenandomi eccetera. Oggi non ho, non ho tempo e quindi questo è il mio tempo per me stesso, <sussurra> Pronti a filmare? Pronti! <sussurra> Scusa, cioè, mi hai voluto filmare, e eh, adesso? Prima eh, finito di filmare, praticamente sono venuta negli, negli uffici di femminile e abbiamo filmato una bellissima video intervista dove ho praticamente dovevo raccontare il mio viaggio soul trip, il mio viaggio dell'anima attraverso tre oggetti, del passato, del presente e del futuro. Ora, eh, penso che questo video uscirà prima di quando usciranno nel loro, quindi non appena ho i link, eh, magari ritornate su questo video e andate a vedere il, il video, perché secondo me è uscita un'intervista molto molto carina, mi sono raccontata molto. A proposito di caffè, questo clip per ricordarci il giorno, il momento in cui Jimmy acquistato 10 kg di caffè tra l'altro me l'hai anche spacchettato quando ce n'è altro su diviso, ah sì? Quindi, no, allora si? no l'ho cercato far... allora può, perché Jimmy diceva insomma. che comunque si porta meglio perché è in celofanao ce lo, lo ricorderemo quando andrò alla ricerca di eh, caffè noi sapremo Cazzo, che quando volete un caffè Invece... ci venite a trovare noi siamo pronti, <ride> facciamo quella tornata a pranzo pensavo di impiegarci molto di più, ma in realtà sono andata dritta come un treno e ho detto tutto. Ups, vabbè, sei vestito. E adesso uh, lunch time, che è già pronto, quindi top. Quindi, pranzo con Ovviamente non mi è venuto come mi è venuto l'altra volta, perché quando filmo non mi viene mai. Essenzialmente prendo questo è tutto spappolato. Oh, come mi è venuto perfetto l'altra volta ora no. comunque l'idea è ah ecco una cosa che mi sono dimenticata è stata non ho messo i semi dentro cosa che a parte sono deliziosi ma fanno anche un po' da legami comunque vabbè. più o meno vado di spalmabile io prendo questa qua all'idol di skir è buonissimo e voilà voilà alla fine tutto condito con pomodorino sale origano olio cracker voilà bichu Basta la mia giornata mondana termina qui solita postazione computer editing di un Uh, reel che ho filmato oggi e inizio a editare questo video con la mia degna compagna l'una modalità cadaverino che fa caldissimo in casa ma lei perterita si mette vicino al computer e si prende ancora più caldo vero? vero? lo vuoi dire al pubblico? Uh, certo lo vuoi dire a tutti che hai perso ai, ai, ai, ai, va, bene, va bene va bene hai perso ben quanto ha perso? 600 grammi. 600 grammi hai perso 600 grammi ormai sei sei ai ai oh, non vuole non vuole dirvelo è arrabbiata nulla comunque sì luna negli ultimi la dieta non è finita, la dieta non è finita. luna negli ultimi 6 mesi quasi ha perso 600 grammi e siamo molto molto contenti quindi anche lei è molto più attiva anche se non sembra ah, sicuramente nel loft lo sarà perché ci sono le scale, ci sono due piani è tipo il triplo, il doppio il triplo in realtà perché c'è anche il sottotetto ma vabbè vivibile è il doppio quindi potrà ben correre in giro, oh, finalmente ah, vedremo luna, l'una attiva e tra parentesi ci sono anche un sacco di gatti in giro per il complesso ma dubito che l'una vorrà fare amicizia perché oh, mi sembra un po' un po' introverso come gatto vedremo, lo scopriremo sarà l'anima della festa comunque spero che questo video vi sia piaciuto spero di avervi un po' intrattenuto di avervi dato qualche consiglio e nuova ricetta <ride> io vi saluto ci vediamo nel prossimo video se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace iscrivetevi al canale e lasciate un commento ciao a tutti